Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e adesso sto facendo il vlog che mi avete chiesto di fare e spero non si senta nessun rumore che proviene da fuori, ma c'è un po' di rumore perché c'è gente che lavora e comunque adesso siamo su questa schermata che è quello che si vede dal telefono con la modalità oscura del mio canale che è con la moneta scura non so come si chiama dei, degli ultimi tempi poi non so magari quando pubblico il video cambia però credo di no allora ho fatto questo vlog senza solo con questa foto per dirvi che comunque oggi il mio canale compie un anno e comunque non so anche quanto potrebbe durare questo vlog perché potrebbe durare 4 minuti come potrebbe durare come un video normale e... vabbè poi come potete vedere c'è la mia icona e la mia parte di schermata dietro che... no, c'è cioè, la parte dietro al canale che non mi viene in mente in questo momento come si chiama Comunque, vabbè diciamo che è un po' brutta adesso, perché vabbè già diciamo che questa grafica del canale l'avevo fatta quando avevo 10 anni, adesso ne ho praticamente la metà in più, e quindi vabbè fate i calcoli, e diciamo che è diventata un po' da bambini piccoli, e quindi probabilmente la cambierò e la farò più in erenda al mio canale poi credevo che più o meno arrivati a questo punto saremmo arrivati ai 50 iscritti ma va bene mancano 7 quindi spero che potremo arrivarci presto ma vabbè e cos'altro c'è da dire? Eh, cosa, bisogna, io parlerei più che tutto di quest'anno con il canale, cosa è successo? Allora abbiamo iniziato con il video della vanilla e con il video del server sul telefono. Allora diciamo che io ho smesso di registrare con il telefono, vabbè. Questo video lo sto facendo con il telefono perché mi è più comodo. E... Poi sto ancora facendo molte cose con il telefono, quindi diciamo che è uno dei miei migliori amici per il canale. E... Vabbè, diciamo che abbiamo iniziato con due serie che non esistono più praticamente. Il server probabilmente lo chiude, cioè non è più aperto da una vita. E... Probabilmente non aprirà mai più. Però comunque c'è sempre il server nuovo. Quello che stiamo facendo con Madamarco con Carlo, con Red Harper e comunque se voi entrate nel server Discord che vi ho messo, che vi metto sempre nella descrizione tranne nell'ultimo video che vabbè non ho più avuto tempo per fare alcune cose tipo la miniatura cioè l'ho già preparata però non so cosa mettere di sfondo nel video dei della Pixelmon che poi comunque ho visto che quasi nessuno l'ha vista quindi boh non so credo che vi piacciono di più i video sul server o su arc comunque stavo dicendo se entrate nel server Discord che vi ho messo in descrizione potete venire sul mh, sul server che usiamo noi per registrare perché noi parliamo con Discord e vabbè e in più potete sapere molte cose aggiuntive cioè avete dei privilegi che altri che seguono il canale non hanno in più avrete delle notifiche quando un membro della c'è un membro di quelli delle persone con cui faccio i video pubblica un video e arriverà la notifica e in più potete, se volete, potete anche entrare nel nostro server. E magari possiamo registrare anche un video assieme, se voi siete d'accordo. Comunque potete entrare e vedere alcune cose. E invece, altre cose. E... Stavo invece... Cioè adesso stavo pensando comunque di dire alcune cose che sono successe quest'anno subito dopo la vanilla abbiamo iniziato ARC che comunque è una serie che vi è piaciuta molto state sostenendo mo tanto tutti i video che abbiamo fatto su ARC arrivano a molte visualizzazioni il primo è arrivato a 130 che è una cosa incredibile per il mio canale poi anche i video della vanilla vi piacciono molto, io sento sempre ottimi, ottime, non so come dire, eh, c'è un, non so come, come dirlo in italiano o in inglese, sento un ottimo feed da quelli che la vedono e comunque sono felice che vi piaccia, quindi la continuerò sicuramente Invece abbiamo, in realtà no, prima di Arca abbiamo portato a FNAF. Allora, FNAF ho portato prima eh, FNAF Word. Spero che non si sentano voci di sottofondo. Allora, stavo dicendo, stavo portando FNAF Word perché non lo so perché mi piaceva. E vabbè. Comunque la chiuderò quella serie, la porterò magari sul computer, perché ce l'ho anche sul computer. E se vi interessa potete scaricarlo gratis, Dal da, Ste da Steam, non lo so. Credo che da qualsiasi sito, se si si cercate FNAF Word, eh? download, ve lo scaricate gratis. Allora ragazzi, ho interrotto, ho interrotto un attimo il video. Comunque, stavo dicendo che se comunque volete fnaf word potete prendervelo gratis poi probabilmente farò sempre sul computer altri video di fnaf sugli altri giochi e anche su fnaf World perché sul computer è completo sul telefono non è completo e invece altre serie che ho fatto non me ne vengono in mente altre credo di averle dette praticamente tutte ehm potrei dire invece cosa mi aspetto per il prossimo anno che credo che vabbè per il, entro il prossimo anno magari potrei anche arrivare a 100 iscritti però non credo cioè potrei come non potrei anche quindi boh comunque eh, invece eh, stavo aspettando per registrare un video su Arc. Eh, e sto aspettando perché allora vi avevo chiesto nello scorso, cioè nello scorso video, nell'ultimo video di Arc di dare un nome all'opterodattilo e non è ancora stato dato nessun nome e quindi boh, non vorrei già iniziare il prossimo video di Arc con io che gli do il nome sempre se riesco a registrarlo perché per un motivo o per l'altro poi io non lo registro mai Spero di fare un video decente perché fino ad oggi su tre video ne ho fatto uno decente. Quindi vabbè. E... Se no posso sempre suggerirvi a voi se po nome potremo dargli, Che potremmo chiamarlo pensando al suo, al suo nome scientifico, che si chiama pterodattilo. Stavo pensando a dattilo, che assomiglia a dattero. E quindi potremmo chiamarlo dattero però vabbè sembra un nome molto stupido però vabbè pistacchia non è che sia tanto meglio quindi credo che dattero potrebbe piacervi probabilmente ve lo scrivo in descrizione o nei sondaggi e se vi interessa poi voi potete votare e... E probabilmente poi sempre per il prossimo anno c'è quest'anno e fino poi al prossimo 24. Spero di iniziare nuove serie interessanti. Adesso ho iniziato anche la serie di della Pixelmon. e Spero che vi piaccia. Era giusto perché adesso avevo due serie ufficiali. E portavo praticamente solo quello. E io allora ho detto vabbè iniziamo una nuova serie. Allora ho fatto un sondaggio su Discord, sempre sul nostro gruppo, e hanno votato quattro persone, credo. E tra le varie scelte c'era o la Pixelmon, che è quella che ha avuto più voti, o ehm, una serie di mie invenzioni che, però adesso non dico niente, probabilmente la riporterò poi in futuro, ma in futuro comunque... Oppure eh, Fortnite salva il mondo perché l'ho preso soltanto che quello non ha ricevuto nessun voto proprio tra i quattro voti. O forse erano tre comunque. Non ha ricevuto nessun voto allora io non l'ho fatto. E adesso lo sto continuando da solo. E quindi vabbè. Ehm. Invece per i 50 iscritti. Se riesco potrei già provare ad aggiornare la grafica del canale. Farla un po' più decente. Se non riesco vabbè. Spero che me lo potete passare. Ehm... Invece. Altre cose che volevo dire. Ehm... Madame Marco ha detto che probabilmente. Visto che sta avendo dei problemi col suo computer ha detto che potrebbe chiudere il canale quindi se c'è qualcuno di voi che mi segue e che segue anche lui io vi dico andate a scrivergli nei commenti o com comunque da qualche parte di non chiudere il canale come gli ho già detto anche io e comunque di continuare a fare video che gli ho detto che non riesce più a fare i video perché qualsiasi cosa prova a registrare lagga tutto e vabbè io ho provato a consigliarle il mio programma di registrazione che comunque fa laggare molto poco e ho detto che poi la Polaris avrebbe poi provato e forse funziona comunque detto questo credo che il video finisca così fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo vlog Pensavo anche di chiedervi se mi facevate delle domande, che poi dopo io rispondevo, però poi boh non ho avuto tempo. Comunque, il video finisce qui, come stavo dicendo, mettete like se vi è piaciuto il video, lasciate un commento perché mi fa sempre piacere leggerli, e ciao!